Amici dello scorpione, non è improbabile che nascano amori fiabeschi del tipo Cenerentola e il Principe Azzurro, ma fate attenzione a non illudervi perché gli amori portati da Nettuno possono offuscare la realtà e finire improvvisamente senza un perché. Solo verso settembre Nettuno vi potrà regalare una storia d'amore romantica ma più consistente anno molto importante per trovare lavoro chiedete a tutti i vostri conoscenti e vedrete che qualcuno vi aiuterà a sistemare la vostra situazione professionale chi ha già un lavoro dovrà cercare un'ulteriore fonte di reddito per fronteggiare gli imprevisti